In questo tutorial procediamo con l'app Forms e andiamo a vedere come si crea un test, quindi un quiz. Qual è la differenza dal sondaggio? È che nel test è previsto che ci siano delle risposte errate, delle risposte corrette con relativa attribuzione di punteggio. Se dovessi creare un quiz dal nulla, quindi nuovo, andrei a cliccare qui su nuovo test. In realtà io ho già preparato un canovaccio che è solo da completare per farvi risparmiare tempo. Uh, clicco quindi su Popcorn Geometria e vado a illustrarvelo. Qui ho già inserito titolo e immagine. La prima domanda è una domanda aperta, quindi chiaramente non sarà possibile avere una correzione automatica saremo noi manualmente poi che andremo ad attribuire eh, il punteggio oppure no a seconda della risposta la prima domanda chiede qual è la domanda implicita in questo breve video quindi evidentemente dovrò inserire un video clicco su inserisci contenuto multimediale e poi su video mi sono preparata già qui la scheda eh, del video che mi interessa su youtube vado a copiare il link è direttamente dalla barra degli indirizzi torno sulla scheda di Forms e vado a incollarlo qui clicco su aggiungi ed ecco che ho il mio video è un video che dura pochissimo la domanda implicita è se ci stanno più popcorn nel foglio arrotolato lungo il lato più lungo o nel foglio arrotolato lungo il lato più corto eh, il punteggio di default è 1 e lo lascio così la seconda domanda è una domanda di, um, di classificazione e um, anche questa um, l'ho già praticamente um, digitata tutta e come vedete ho uh, scritto le opzioni, quindi raggio cilindro 2, eccetera, secondo l'ordine corretto, quindi dalla misura minore a quella maggiore, come chiedo nella domanda. In questo modo comunico all'app qual è l'ordine corretto, chiaramente nel momento in cui... Questa domanda viene posta allo studente che sta mh, rispondendo al quiz, eh, le opzioni verranno mescolate. Qui mi è utile inserire un'immagine che chiarisca allo studente cosa intendo con cilindro 1 e con cilindro 2. Ho preparato un'immagine sul mio computer, quindi clicco su carica e vado a inserirla eccola e a questo punto posso andare a modificare il punteggio devono ordinare quattro elementi quindi darei tre punti domanda successiva questa è una domanda di tipologia Likert vi ricordate l'abbiamo già vista nel tutorial sui moduli, sui questionari bisogna compilare una tabella e lo studente dovrà dare una risposta per ogni riga se avessi la possibilità di eh, comunicare all'app qual è la risposta corretta tra le tre per ogni riga eh, potrebbe essere una domanda che l'app corregge in modo automatico purtroppo questa possibilità per adesso non c'è probabilmente poi aggiorneranno l'app quindi anche questa andrà corretta poi in manualmente da, da noi, da chi somministra il, il test, e anche qui mi è utile eh, caricare la stessa immagine di prima, quindi ripeto la stessa identica operazione. E come ultima, penultima domanda. Ho inserito una domanda di tipologia a scelta e chiedo qual è la formula per calcolare il volume del cilindro non ho ancora inserito le opzioni perché volevo farvi vedere che è possibile ehm, anche eh, digitare delle formule cioè utilizzare il linguaggio simbolico matematico come facciamo? andiamo a cliccare sui tre puntini qui in basso a destra e selezioniamo matematica in questo momento vedete che c'è scritto in un'equazione quindi se clicchiamo per digitare si apre questo pannello con i numeri simboli eccetera eh, sto chiedendo qual è il volume del cilindro quindi se la prima risposta che digito sarà quella corretta scriverò pi greco r al quadrato h e eh, comunico che questa è la risposta corretta quindi vado a m, cliccare su questa spunta per ogni m, opzione di risposta ho la possibilità anche di eh, cliccare qui e inserire un feedback, un commento, eh, posso quindi mh, adesso lo tolgo. Ehm, diversificare i commenti a seconda delle risposte. Adesso vado ad aggiungere le altre opzioni che saranno eh, sbagliate. Ecco, e in questo caso eh, voglio anche inserire un sottotitolo, quindi vado a cliccare qui. Siccome ho detto che mh, quando ho scritto le opzioni che volevo inserire formule in linguaggio matematico, adesso anche si aspetta formule. In realtà io qui voglio inserire semplicemente del testo, quindi vado a cliccare sull'iconcina uh, qui, passa a testo, e vado a immettere il sottotitolo ok uh, qui la risposta punteggio 1 la lascio così che mi va bene domanda successiva un'altra domanda aperta quindi anche qui non sarà possibile la correzione automatica e siccome questa è una domanda che prevede magari anche una risposta articolata ho attivato risposta estesa e posso attribuire eh, tre punti a questo punto il mio Quiz eh, può dirsi completo.